Operazione Civile per la Resistenza è un progetto che è iniziato moltissimi anni fa, diciamo intorno alla fine degli anni 90. Io ho cominciato da quel momento a collezionare storie, storie e racconti di tutto quello che è stata la Resistenza in Italia, tutto quello che è accaduto dall'8 settembre del 1943 fino al 25 aprile del 1945, storie di uomini storie di donne. Eh, poi queste storie sono state vagliate da me perché gli ho dovuto dare un senso per poter costruire prima un libro, poi uno spettacolo che in realtà poi eh, ha viaggiato poi da quel momento in modo parallelo. Questa sera siamo alla trecentesima replica. Oh, ho portato la resistenza a Saltana di Sassema, a Marzabotto, a Fivizzano, a Vinca, eh, nel museo di Via Tasso, le forse a Deatine ho raccontato la resistenza nei luoghi in cui i partigiani sono stati torturati, ho riaperto Villa Triste con la razione civile per la resistenza, sono andato a riscoprire dei luoghi che erano stati completamente dimenticati, tipo la pensione Iaccarino, la pensione Oltremare, il luogo in cui Pietro Cocca, eh, il responsabile del reparto speciale di polizia, eh, il fascismo oltre il fascismo, torturava i partigiani, gli uomini di giustizia e libertà, eh, sono andato a raccontare eh, que queste storie non so, anche più recentemente a settembre in una, in una giornata incredibile eh, sul lago Maggiore, a Meina, dove c'è stata la prima strage di ebrei, anche un'altra grande strage dimenticata eh, la primissima strage di ebrei in Italia. In Piazzale Loreto il 10 di agosto, con un caldo spaventoso, insomma, ho raccontato queste storie ovunque. Queste storie però dovevano avere, un, diciamo per essere raccontate, dovevano avere un criterio, perché dovevano essere delle storie che valessero per tutti, potessero essere conosciute, capite e comprese da Bolzano fino ad arrivare al Salento e ancora più giù.